Sì, brevemente nella commissione capitolina non a commercio abbiamo ricevuto eh, tre differenti proposte di mozione due delle opposizioni, e una di maggioranza che andavano nella stessa direzione che è quella di eh, andare a, a prorogare in questo caso eh, i termini per i canoni concessori per le maggiori occupazioni abbiamo esteso poi questo a intendimento anche a tutti i canoni che riguardano gli operatori dei mercati perché? perché la delibera 30 alla quale attualmente non è stata data ancora piena attuazione prevede un passaggio di competenze nel rispetto anche del regolamento del decentramento amministrativo dal comune ai municipi siccome questo procedimento è ancora eh, molto eh, indietro eh, noi vogliamo dare la possibilità di ehm, adeguarsi ai municipi e non vogliamo creare eh, preoccupazione e eh, il caos, eh, come sta succedendo purtroppo in alcuni municipi, eh, nella nuova interfaccia che si va a creare per gli operatori che adesso pagheranno i canoni direttamente su voci municipali e eh, vogliamo dare piena informazione... A, ehm, sia ai municipi sia agli operatori che devono effettuare un'operazione diversa dal solito. Questo in parallelo anche tra, a, con il Presidente della Commissione Roma Capitale, Angelo Sturni, che eh, faremo a breve una ehm, congiunta eh, con l'Ufficio Decentramento per agevolare questo processo, proprio per... Ehm, dare attuazione piena alla delibera che ha l'intendimento di portare agli enti di prossimità eh, queste competenze proprio per agevolare anche gli operatori per il pagamento. Eh, siccome questo processo appunto, ha richiesto eh, più tempo del previsto abbiamo pensato tutte le forze politiche di agevolare questo procedimento. Grazie.